Oggi ho trovato qualcosa di meraviglioso, stupendo, fresco, buonissimo! Che cosa? Queste! Queste! Guardate, le seppiette, belle, fresche, guardate, stupendo! E il segreto per capire se sono fresche è questo qua Faccio vedere Quando ve lo puliscono che c'è il nero di seppia, dentro, Se il nero è morbido, non ci sono granelli dentro, sentite, la sacca è liscia quello vuol dire che non sono seppie congelate, Poi, prezzemolo, peperoncino, aglio a me mi piace questa, anche la ciuchetta. però, che pasta ci mettiamo? Che, che sa, chi lo sa? questa, ci mettiamo la pasta del mio amico Leonardo Carassai il pastificio Carassai di Campo Filone e sono questi bei fili di chitarra iniziamo subito, veloci olio sempre buono, mi raccomando, abbondante come ci piace a noi i gambi di prezzemolo, di aglio e poi andiamo subito forte al massimo poi, prezzemolo qua il prezzemolo ci vuole veramente e deve essere pure tanto tritato bene bene bene è pronto levo, prezzemolo <ride> poi andiamo con la ciocchetta giusto che taglie un po' più di sprint poi dal fuoco così, metto qui poi dall'induzione, anzi la cerco di disfare bene bene deve andare così vai così perfetto ci siamo ed ecco qua poi ne volo a ballare così vai poi andiamo con il peperoncino il peperoncino li metto sul fuoco allora seppia prima di tutto dobbiamo tagliare questa qua, la prima parte che dobbiamo cuocere è questa qui, i tentacoli quindi Così, bella Tagliata mia, piccolina A me ah, piace questa parte questa parte che è abbastanza callosetta, mi fa impazzire Poi questa, guardate Sottile, sottile, sottile, sottile Oh! Questa è una bontà! È una dolce Ecco qua, prima i tentacoli. Usiamo che diventano queste qua belle, gustose, saporite, mentre stanno qui a contatto con l'aglio, la ricetta. L'aglio lo vediamo subito, adesso, in questo momento. Piano piano facciamo andare un goccio di vino, via. Bello, qua ci va un bel bianco, un buono. E poi butto l'oro nero. Vado così. Così. Poi vado con un goccetto d'acqua di cottura della pasta. Pulisco. Eccoci qua. E qualcuno dirà, ma queste, quando le mettiamo, le teste buoni. Adesso prima, le mettiamo una parte qui, adesso. Così. Guardate che bello, sta diventando nero, nero, nero, nero. nero e l'altra metà la mettiamo quando mantechiamo, la nostra pasta che bontà mmm poi trovare mmm basta basta pasta qua è un attimo eh questo è proprio un attimo vado Ah, il profumo dell'uova delle uova, buonissime Facciamo cuocere ah, Vai, oggi facciamo un bel primo, bel primo vestito. Ah, 20 euro al chilo, ho trovato le seppie però queste qua sono fantastiche, locali, piccolette, medio, medio, grandi buonissime Siamo pronti? Oggi si mangia la seppiolina, vado così che bontà ragazzi l'odore proprio dell'uovo, è una fai la pasta che è come mia madre la fai vai, eccoci qua guarda che robetta, poi seppie, così abbiamo due consistenze guarda che spettacolo, guarda qua ma che bellezza allora, sentite il rumore? è tipo che si sta attaccando allora che cosa facciamo, acqua con calma, non olio, acqua dobbiamo far bene assorbire la pasta dato che è quello nuovo, quindi assorbe meglio tutto il gusto della seppia, del nero, di tutto eccolo qua piano piano si colora poi, adesso, un goccio d'olio poi, il prezzemolo guarda che spettacolo il rumore è quello giusto, eh pure a ritmo <ride> Vai! Ok, a posto, spengo tutto Così Schizzi dovunque le seppioline andiamo a prendere Poi ecco qua, vai, così seppioline, bella come dicono, accondita, Poi un po' di prezzemolo, così spezziamo un po' questo colore del nero, così molto semplice un goccetto d'olio, e vi dico una, una cosa vi dico una cosa che a me ci piace questa bottarga o di tonno o di mugine, attenzione il tonno è sempre più saporita saporito bottarga di tonno sempre intera, comprata, non roba grattugiata allora, assaggio assaggio che bontà stiamo stesso tutto però è normale con il nero è così allora sta pasta mantiene la cottura da paura il sapore è stupendo poi che c'è? nero, tutto nero mmm che brutto è tutto nero amore ecco fammi prendere un'altra subito perché non ho capito bene Verde tutto nero. Allora, pasta al dente perfetta, bravo Leonardo, le seppie sembra che c'è il mare dentro a questo piatto, saporissimo. Bravo il pescatore e bravo chi me l'ha vendute Il sapore è fantastico, bel riccantino. Fatelo adesso, fatelo adesso, non rimandate. Buonissimo, economico, giusto e tanto tanto buono. Mamma mia, è bontà, una bontà. Che spettacolo.